questa macchina adesso si sì! oh, sto per avere un orgato non lo oh, Cristo santo oddio non è potentissima Ma arriva diretta al cuore 130 cavalli di pura follia, è una cosa incredibile, ti innamori immediatamente, la guida a destra, chi mai l'aveva provata? Quindi ero anche un po' spaventato, ma in un attimo lei ti dice, eccomi sono tutta tua. E ti permette di fare delle cose a 60 all'ora. Se sei qualcuno, vai come Senna che lui l'ha fatto. Con una facilità. Incredibile, è proprio la Giorgione Orto e Cucina delle JDM Car. Non voglio dire ma io ci dormo fra due guanciali e quindi quale cosa migliore per un guanciale che farci una squisita matriciana? Quel gusto sincero proprio che parte dalla materia prima, ecco lei la materia prima ce l'ha nel cofano. Questa è proprio l'essenza di quello di cui io parlo sempre nel canale, non serve chissà quanti cavalli, chissà che velocità per lanciarti una freccia dritta dentro al cuore, non serve quello, serve il modo in cui è stata costruita, il DNA della macchina, quello che trasmette questa qua, trasmette proprio... è proprio la ricetta di Giorgione Orto e cucina, buona visione okay. Questa era una corolla Era come per noi Non so, una 500, una Focus Una macchina normale Successivamente con il manga initial D, complice Insomma, il fatto che è diventato famoso questo manga E successivamente anche l'anime, il cartone animato È diventata una leggenda questa macchina yeah, Dimmi perché questa? Dove l'hai trovata? Allora, Matteo, qua si potrebbe aprire un capitolo. Allora, io da, da ragazzino ero innamorato già di questa macchina per colpa di Gran Turismo, come più o meno tutti i proprietari di questa macchina. Certo. Come ben saprai, poi è diventata protagonista di un anime e logicamente lì apri di cielo. Io dove l'ho scovata questa? Dopo anni, perché si parla di anni di ricerca, Matteo, eh, ne ho trovata una in Inghilterra, a Leeds, per la precisione. Okay solo che all'epoca non ero tanto spigliato, non ero tanto pratico quindi ho deciso di affidarmi a un importatore onde evitare di prendere fregature ho Man. deciso di affidarmi a un importatore in maniera tale da, da fare tutte le cose fatte bene e non avere poi problemi in futuro con il pra eccetera eccetera la macchina come vedi è targata italiana io da quel giorno L'ho vista e ho deciso, basta, deve essere la mia. Ma oh, già mi piace a me. L'ho comprata che ancora doveva arrivare in Inghilterra. Perché veniva da Osaka sta macchina. Ah! Veniva da Osaka! E eh, giustamente, Io da dove vuoi che venga? L'ho comprata che stava ancora in mezzo al mare. <ride> L'ho presa un po' a scatola chiusa. Tu mi diresti, è stato un rischio è una macchina di 40 anni, però. Eh, 40 anni c'ha questa. È dell'84. L'hai trovata con questo Nardi già? L'ho trovata già con quel Nardi. Che se si vuole una guida più aggressiva, più sportiva. Io consiglierei un calice, perché logicamente poi e te siamo alti, quindi... Però è bello. Mio padre mi fa, è vecchio, leva sta roba. Ma no, che? Ma che che? Sei Mi pare vale 300 euro solo il volante. Questa è la Levin. Allora, allora che cosa ha di diverso da, da quella super famosa? Fondamentalmente è solo un fattore estetico. Diciamo qual è la super famosa, intanto per chi non lo sapesse. Allora, quella super famosa è la AE86 Trueno, che è quella con i fari pop up le famose pop up che per carità è più, molto più bella piace anche a me purtroppo diciamo che quando ho voluto prendere questa il budget era quello che era quindi ci mi sta. sono contentato ci sta Nonostante ciò ho trovato un esemplare In ottimo, in ottimo stato E eh, mi sono fatto pure prendere Dalla cosa che tanto alla fine È la stessa macchina Matteo mm. Cioè in Giappone non c'è tutta questa discriminazione Levin-trueno Ok. Nel senso in Europa Diciamo che chi ha questa macchina è sicuramente Un amatore o un collezionista In Giappone anche ma lì sicuramente è molto più comune che qui mm -hmm. Quindi significa che Qui ti prendi un po' quello che capita Se vuoi, se vuoi una macchina del genere Lì sono un po' più comuni. Questa è arrivata direttamente con roll bar? Come la vedi è arrivata, ah, così. non gli ho cambiato niente, solo è stato manutenzione, niente solo... di più. È stato difficile importarla? Come, come hai fatto? Raccontaci. Allora, come ti ho detto prima mi sono affidato a un importatore perché all'epoca proprio non, non ne sapevo nulla di questa pratica. È un'operazione che si può fare anche da soli, non è un'operazione impossibile, ma io consiglio almeno per la prima volta di affidarsi a chi lo fa di lavoro perché un po' per la foga, un po' per l'emozione Un po' per... Perché sono macchine particolari Non sempre si riesce a ottenere facilmente Quello che si vuole, ovvero i documenti Ok E importarla Più che difficile, ovviamente essendo mi Affidato all'importatore, è stato lungo I tempi sono lunghi, i tempi sono Quelli che sono, la burocrazia italiana Non ti aiuta Però ho voluto fare le cose fatte bene Una volta per tutte e basta, facciamola sentire un attimo Vai. cercando di prendere le misure non ancora. è facile tornanti piano piano c'è pure il preciolino piano oddio che emozione ragazzi che figata ce l'ho fatta ha messo la terza a primo colpo è la terza è la terza <ride> è buona. Quanto è buona ragazzi si sta a divertire eh? è ignorante come una ciabatta sì. madre santa il motore ma te è originale E' proprio è, te, ti, ti dice proprio la verità in faccia te la sì. racconta proprio pure, pure troppo pure troppo, pure sì, troppo. infatti è meglio che non mi caso troppo no, ti, no, te... ti racconta proprio in maniera nuda e cruda quanta ignorante l'ignoranza più totale è sempre pronta a tutti i regimi è sempre pronta madonna io l'amo è vero che non frena attento ai freni che facciamo con questo impianto che dici lo vogliamo e... aumentare un po' che mi consigliate per sti freni che gli consigliamo per sti freni santo cielo ragazzi Ah, c'è anche spazio per fare il tacco punta amico mio è fatto apposta Matteo è fatto apposta sentila ragazzi sentite come va tu ci stai smaliziando eh oh quanto io prima ho guidato così per state dietro eh mi ci sto abituando mi ci eh? sto eh, abituando eh, lo vedo lo vedo mi ci sto abituando ti si legge in faccia è bella è bella è bella, è bella. Poi quando capisci dove va messa quella marcellina... Lì... Una guarda che pari! Che poi sono tutte così, eh! Non è questa, sono tutte così! Bisogna capire! bravo te! Ma tu sei fuori che ti sei comprato sta macchina? Adesso mi stai facendo venire un po' lì, l'altro che autoscout stasera, questa? Ma non la trovo? È io. il parking.com, ah, la trova sì? in tutta Europa. Questa è rara, Matteo. Queste... Io santo! Io ho aspettato due anni per comprare. Ma dobbiamo fare un detailing qui di interni. Sì. Eh, dobbiamo darle una pulita perché la dobbiamo, la dobbiamo valorizzare. Lo oh, sai qual è la cosa bella di questa macchina? Che è una delle poche con gli interni completi. Trovare i sedili posteriori al posto loro, trovare i pannelli, trovare queste plastiche qui, tutte al posto loro, è quasi impossibile. Sono troppo contento che sei di Roma e che ti sei comprato questa macchina, perché ci hai dato la possibilità, me compreso, di, di sognare un attimo auto che si vedono solo sul canale, solo su, neanche su, sui film, nei canali YouTube. Solo su YouTube eh. trovi queste cose, sì. Oddio mio. E ti dirò, all'inizio ero un po'... All'inizio, dieci minuti fa Non avevo capito bene il cambio Ma invece Se hai capito bene dove mettere le marce È Perfetto lui, eh. Come hai detto prima Un mestolo, un mestolo in un pentolone Non ma è vero di quello che hai detto Perché è no, no, veramente no, da volta paura, che lo, senti lo capisci Non ne sbagli una, eh Senti come viene fuori qua Questa con una gomma più larga Ma no, invece no Perché così ti permette anche un po' Di scivolare, no? È grezza, ragazzi È rozza come la calce Sai che cosa disse il venditore inglese all'importatore? L'importatore già la conosceva Già l'aveva guidata Il venditore inglese gli ha detto Questa macchina tu non la devi no? Se tu la provi la compri Sì, è vero È verissimo Allora, vediamo se sarò bravo, eh Sei bravissimo, te. No? Sei il secondo che guida sta macchina la, la, la è, un onore, è un onore eh. ragazzi, È un onore ragazzi Allora questo è il, è il secondo giro che facciamo E vi, vi assicuro raga Ve lo giuro Che ci prendi confidenza Abbastanza in fretta Perché Ti, ti parla, ti, ti, ti, ti trasmette tutto Ti spiega, guarda che io sono ignorante Come una ciavatta e però mi, devi mi devi rispettare Ma sono bella da guidare Sono Così emozionante, lo è, è veramente emozionante Ti Guarda, giuro mi sta divertendo è la, la cosa troppo. più importante che potevo trovare è la tua soddisfazione nel guidarla <ride> no, Che voglio. poi non sia efficace, che sia vecchia, quello che okay, è Non me ne frega niente, da, è da paura ah! Senti come va Poi quando lasci il gas ah! Questo è proprio un rumore d'aspirazione Eh Senti il differenziale quanto è cattivo, perché questo non è originale, eh! Siamo rifugiati terza e bella pronta! Lo senti il differenziale? Quello sì. dato come ti corregge! Sì, sì, sì, assolutamente! È fatta apposta! È apposta! Grazie yeah, so... Due cretini. Due cretini. No, no, due cretini. E lo sai che c'è? Che il bello è proprio questo, perché mi sento come se avessi l'età di mio figlio. L Entusiasmo, battute che escono fuori dal cuore, incontenibile la gioia. Ho lasciato la, la ripre le riprese che ho fatto, che abbiamo fatto con le GoPro, eh, così, come, come dal vivo, senza troppi tagli. Sì, vabbè, qualcosa per accorciare, ma... Volevo proprio raccontarvi che non ci serve una macchina costosissima, estrema, super veloce. Con questa stai come alle giostre, come quando avevamo sei anni che ci divertivamo con cose semplici. Quanto mi piace questa cosa? Quanto mi piace il fatto che con un'icona del genere, con poco peso, pochi cavalli, poca velocità... Hai il massimo del piacere di guida. È un po' l'essenza di questo canale. Infatti iscriviti. Cioè... Anche perché il video è finito, quindi io vi saluto. Saluto anche Leo che mi ha fatto guidare sta macchina. E vi do uno spoiler pazzesco. Si è comprato la Trueno. E tra un po' arriverà in Italia. E faremo un video anche con quella. A sto punto.